Ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro Goreltanke e questo nuovissimo video che faccio, questa volta in FIFA 18, nella demo. Allora, perché stiamo giocando in FIFA 18? Innanzitutto perché vi dico già che lo acquisterò, lo acquisterò a breve, perché il 29, venerdì 29 settembre, io sarò al Games Week di Milano. Sarò in giro con i miei amici, quindi non sarò a nessuno stand, chiaramente. Ma acquisterò FIFA 18 già quel giorno lì Perciò, cosa vi voglio dire in questo video? Che ho intenzione di iniziare una serie Su FIFA 18 appunto Che tratta della carriera allenatore In cui sceglierò una delle seguenti tre squadre Che adesso farò scegliere a voi Grazie a un sondaggio che metterò sopra E che voi potrete votare Allora, le squadre saranno Spalla, Benevento o Crotone Le squadre con cui vorrò iniziare Perché ho scelto queste squadre? Perché sono le squadre che secondo me In Serie A quest'anno retrocederanno a parer mio poi non è detto che succeda questo In ogni modo voglio iniziare con una di queste Per rendere più divertente Più anche quasi veritiera La stagione e la carriera Anche perché se iniziassi già con la Juventus Sarebbe un po' strano Così devo iniziare dai bassi fondi Perciò innanzitutto vediamo subito le novità Che ci sono di FIFA 18 La prima novità è che ci sono nuovi comandi per i cross, ci ho già giocato la demo e vi posso dire che i cross sono più belli ed è più facile colpire di testa. Sono cambiati i calci d'angoli, sono cambiati i rigori, ma non li ho ancora provati. È migliorato il dribbling, e è migliorata l'animazione, quindi nei replay ci sono certi tipi di angolazione che non c'erano prima. Poi che altro è migliorato? Sono più lenti i giocatori nei movimenti, sono più difficili gli interventi in piedi, ma c'è da dire che se un giocatore è nettamente più veloce, come ad esempio il confronto obama Yang migliaccio obama Yang. Lo supera in velocità, cosa che in FIFA 17 non succedeva perché venivi sempre puntualmente recuperato dal tuo inseguitore Perciò, bando alle sciance e iniziamo Le squadre che sceglierò sono squadre abbastanza scarse, tra le poche disponibili Quindi sceglierò l'LA Galaxy e affronterò il Guadalajara Sarà una partita particolare, la farò in modalità leggenda perché è in quella modalità in cui giocherò io nella carriera allenatore Quindi qua passiamo da direttante a leggenda Sostituzioni veloci sì è un'altra novità di quest'anno che vi farò vedere dopo E la, la formazione ci interessa Ecco le quali sostituzioni veloci ma ve le spiego io tra un attimo Ci interessa ma facciamo finta di niente iniziamo subito a giocare Ecco qua l'inizio della partita Della tra LA Galaxy e Guadalajara Allora c'è da dire che le sostituzioni veloci consistono nel fatto che durante il secondo tempo C'è l'opzione di ghiacciare R2 e lui ti suggerisce già i giocatori da cambiare In base se a stanno giocando bene, se sono stanchi eccetera è utile ma non tanto, io non la utilizzo molto. In ogni modo, iniziamo subito con la partita. Ed eccoci qua, LA Galaxy sul punto di battuta. Subito il giro a palla. La palla arriva ad Alessandrini. Alessandrini per Van Holt. Van Holt avanza sulla fascia. Come potete vedere, i movimenti sono un pochino diversi. Attenzione a Giovanni Dos Santos. È quel Giovanni Dos Santos che tira fuori aria ma non c'entra la porta. Grande occasione subito da parte dell'LA Galaxy. Dos Santos. Dos Santos cerca ancora Jones. Jones si gira, la passa in mezzo. Colpo di tacco, attenzione a Zarz. L'attaccante Zarz. Palla fuori, grande occasione, ma palla deviata e calcio d'angolo. Zarz prova un passaggio improbabile girandosi e passandola al proprio centrocampista esterno, ma non riesce a passargli. Attenzione, palla al centro. Ha segnato il Guadalajara. Brutta, brutta. La difesa da parte dell'LA Galaxy, un brutto buco all'interno della difesa che ha permesso a Brisuela di segnare 1-0, ancora Guadalajara, avanza, palla per l'attaccante, l'attaccante si gira, il difensore va in scivolata Traversa, traversa da parte dell'atletico Guadalajara Landes prova a mettere il cross, no, la passa in mezzo all'attaccante ancora, l'attaccante mette il cross 2-0 2-0 Guadalajara, stiamo soffrendo ragazzi, stiamo soffrendo, l'LA Galaxy non riesce a spingersi in avanti, Zarz non riesce a fare ciò che la prima punta dovrebbe fare, cioè tenere i palloni e far salire la squadra. Alessandrini va sulla fascia, non riesce a saltare l'avversario, ma c'è fallo, c'è fallo, come avete visto non sono uguali i movimenti rispetto all'anno scorso, sono cambiati, io devo ancora prenderci la mano, prometto che quando inizierò la stagione... La, car la carriera sarò più forte Vi posso già dire che non inizierà Settimana prossima Ma probabilmente quella dopo o quella dopo ancora In ogni modo lo vedrete perché uscirà sul canale Fine primo tempo ragazzi Il risultato è di 2-0 per il Guadalajara Brutto primo tempo da parte Galaxy, Che comunque è stato propositivo Soprattutto con una fascia di Alessandrini Che però non è riuscito a concludere bene I suoi cross e l'LA Galaxy Non è riuscito a Né a concludere la rete perché ha fatto due tiri Nessuno importa ma né a segnare Ora, come possiamo vedere, le statistiche sono 4 tiri: 2 in porta da parte del Guadalajara e 2 tiri appunto delle Galaxy: 0 in porta. Speriamo che il secondo tempo ci riservi qualche emozione in più da parte della squadra di casa. E diamo subito il via alla seconda frazione di gioco. Sulla battuta dico Guadalajara. Attenzione a Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos serve Boateng. Boateng è super veloce, va verso l'interno del campo. Boateng. Boateng. Boteng! Ottima conclusione da parte di Boteng, Primo tiro in porta da parte di Ellery Galaxy Bella, bella conclusione, bella parata Ora Jones Jones avanza centralmente Vede il proprio compagno Dos Santos Dos Santos la passa a Alessandrini Alessandrini mette il cross gol. Gol! prendi la rete Non me l'aspettavo neanche io Giovanni Dos Santos vai a prendere la palla Vai a prendere la palla Prova a recuperare Non abbraccerà Alessandrini Ha messo un cross fantastico Guardate che azione Palla ad sulla faccia, di prima, non guarda neanche, mette il cross. e Giovanni Dos Santos colpisce di testa, la mette all'angolino e spiazza Cota. 1-2 per il Guadalajara, ma l'Ele Galaxy c'è, ha segnato e proverà a recuperare. Lancio verso Benitez, Col fa buona guardia, però la passa in mezzo e trova ancora l'attaccante del Guadalajara. Attenzione a Benitez! Tiro pericoloso, ma niente di fatto. Boateng la passa a Dos Santos, ancora autore del gol. Attenzione! Alestrandini non riesce a colpire di testa! Grande azione ancora da parte dell'Elei Galaxy! Direi che è arrivato il momento dei cambi perché qua Zarz non sta offrendo il contributo offensivo che dovrebbe. Esce Jones e Zarz, entrano Giao Pedro e Villarreal. Vediamo se la partita cambierà, se prenderà una svolta diversa, se riusciranno a pareggiare. Intanto, attenzione, palla ancora in mezzo all'area, fallo da parte del giocatore del Guadalajara e niente rifatto in attacco finisce anche il secondo tempo 2 a 1 per il Guadalajara LA Galaxy battuto nonostante abbia avuto alcune occasioni nel secondo tempo abbia comunque giocato bene soprattutto nel secondo tempo FIFA 18 mi piace molto non vedo l'ora di acquistarlo e non vedo l'ora di iniziare la carriera insieme a voi mi raccomando ricordatevi di votare nel sondaggio perché voglio sapere qual è la vostra squadra tra le tre che ho detto quindi Spal, Benevento e Protone che secondo voi è la migliore per iniziare una carriera vi ringrazio tanto per la visione vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli ciao ciao per poca cose sta bevando yeah. yeah.